Letteratura demoralizzante, parte 1 Quando le nostre case editrici svolgono molto lavoro commerciale, c'è il rischio che finisca con l'insinuarsi un certo tipo di letteratura discutibile. L'influenza che essa esercita sugli operai è negativa e tutti i messaggi che Dio manda loro, presentando il carattere sacro dell'opera, sono neutralizzati dal vostro consenso a una stampa di questo genere. Il mondo è inondato di libri che andrebbero eliminati anziché diffusi. Libri sulle guerre degli indiani e cose del genere, stampati e venduti allo scopo di realizzare molto denaro, sarebbe preferibile che non venissero mai letti. C'è in essi un fascino diabolico. La narrazione accurata di delitti e di stragi ha un potere ammaliatore su molti giovani e suscita in loro il desiderio di mettersi in mostra compiendo anch'essi delle azioni violente. Vi sono però anche dei libri più strettamente storici, la cui influenza non è migliore. L'enormità, la crudeltà, le abitudini licenziose descritte in questi libri hanno influenzato la mente di molte persone inducendole a compiere azioni analoghe. I libri che descrivono le pratiche sataniche di certe persone danno pubblicità alle opere del male. Gli orendi particolari di crimini e di atrocità non hanno bisogno di essere rivissuti e nessuno di quanti credono nella verità presente dovrebbe riportarli alla memoria della gente. I romanzi rosa e gialli costituiscono un'altra categoria di libri che sono una vera maledizione per i lettori. La mente è notevolmente influenzata da ciò di cui si nutre. Quanti leggono romanzi leggeri, eccitanti, si dimostrano poi incapaci di assolvere i doveri di ogni giorno perché vivono una vita irreale e non provano nessun desiderio di studiare le scritture per nutrirsi della manna celeste. In questo modo la mente si indebolisce e perde la capacità di affrontare i problemi reali che l'esistenza impone.